Allora, eh, iniziamo col puntualizzare eh, un pochino di cose che possiamo diciamo, praticamente fare usando le tabelle che abbiamo introdotto lunedì, le liste di liste che per comodità nostra chiamiamo tabelle. No? Io eh, ho provato a inserire a mano in un programmino per evitare diciamo, di fare le input noiose il contenuto di questa, di questa slide. Eh, questa slide contiene sia un elenco di stati, sia l'elenco di medaglie che questi stati hanno vinto. Eh, la tabella numerica, che è questa qui, è quella che ci dice il numero di medaglie, dove la riga rappresenta una nazione e la colonna rappresenta un tipo di medaglia. Però non ci dice quali sono le nazioni, le nazioni le ho dovute eh, memorizzare, definire in un'altra un lista. No? E quindi qua io mi sto ehm, facendo... La scelta di dire che eh, la nazione, le medaglie, o meglio, l'indice nella lista medaglie corrisponde all'indice nella lista nazioni. dove Corrisponde cosa vuol dire? Vuol dire che le medaglie vinte dalla nazione nazione di I nazioni di I sono elencate nella riga medaglie di I questa è una cosa che so solo io ho una tabella di otto righe e tre colonne ho una lista di stringhe di otto elementi e sono io che so che la terza riga della tabella medaglie corrisponde, la terza riga che è questa qua, quella di INC2, corrisponderà alle medaglie della Germania. Non c'è nulla né nel codice, né nelle liste, né nei dati che mi obblighi no? o che faccia capire che c'è questa correlazione. Sono io che scelgo di memorizzare i dati così e dovrò gestirli nel modo corretto. Okay? Uh, in qualche modo stiamo creando delle strutture dati che io chiamo parallele, cioè strutture dati indipendenti ma che hanno lo stesso numero di elementi e i cui indici in qualche modo vanno a pescare dati collegati tra di loro. Uh, Questo è un diciamo modo di gestire le informazioni che funziona, per carità, lascia un po' al programmatore questa responsabilità qua, di garantire che queste due liste, che di per sé sono due strutture dati indipendenti, in realtà siano lineate. Poi vedremo come fare in modo invece di mettere tutte le informazioni in una struttura dati unica che però sarà più complessa rispetto a una tabella perché dovrà contenere dati di tipo diverso, stringhe, numeri, in modo un pochino più descrittivo. Ma a questo ci arriviamo. Per ora, per oggi, ci basta così. Allora, come possiamo fare? Per sta Facciamo qualche operazione semplice. Stampiamo, chiediamoci, prima di tutto stampiamo l'elenco delle medaglie vinte da ciascuno Stato. L'elenco delle medaglie vinte da ciascuno Stato. Allora, non possiamo ovviamente fare print medaglie, potremmo ma sarebbe bruttissimo con ciò che esce fuori, perché verrebbe fuori questo, con tutte le virgole e le parentesi, se non ci piacciono, ma soprattutto mancano i nomi delle nazioni. Quindi i dati li ho sotto forma tabulare ma quando li devo tirare fuori, ad esempio per stamparli dovrò andarmi a fare... Ricordate gli esercizi che facevamo all'inizio dove bisognava stampare il quadratino con gli asterischi o cose di questo genere? Beh, qua siamo. No? E quindi vorrà dire che noi dovremo stampare per ogni nazione il nome della nazione seguito dai due numeri. Quindi avremo un indice eh, che va per tutte le nazioni e dovremo stampare la nazione, dunque nazioni di, su un certo numero di caratteri, che ne so, mettiamo 20, vediamo se basta, e mi stampa l'elenco delle nazioni. E poi a fianco dovrò stampare i valori delle medaglie. Quindi qua faccio in modo di non andare a capo, perché poi a fianco ci devo stampare il numero di medaglie d'oro. Il numero di medaglie d'oro cosa sarà? Sarà preso da medaglie di I di 0. Magari mettiamolo su due caratteri e la stessa cosa argento e bronzo e poi vabbè dovrò andare a capo. Allora qui mi accorgo che gli Stati Uniti d'America è troppo lungo quindi 20 caratteri non mi bastano mettiamo le 25 così quindi cosa ho fatto? Vabbè, ho dovuto stampare ciascun singolo valore dentro un ciclo o dentro una coppia di cicli di dati se le colonne fossero in numero variabile e non esattamente 3 ho usato un indice i e se vedete sto indicizzando sia la nazioni, cioè la lista di stringhe, sia la riga delle medaglie con lo stesso indice i. Sto andando avanti di pari passo. Per come lo costruite, entrambe queste liste, la lista medaglia, e la lista nazioni, hanno entrambe lo stesso numero di elementi. Questa ha otto righe e questa ha otto stringhe. Infatti quando io ho scritto range di length nazioni avrei potuto benissimo scrivere anche range di len di medaglie. Tanto sono due numeri che devono essere uguali, se non sono uguali ho fatto qualche casino io prima. ok? Quell'indice mi diciamo, elenca tutte le celle di una lista o dell'altra, ma eh, entrambe hanno lo stesso insieme di indici. ok? proprio perché le sto gestendo in parallelo. Ok, questo era stato facile. Adesso, eh, se mi chiedessero quale nazione ha il massimo numero di medaglie d'oro, Come facciamo a farglielo calcolare? Allora dovremmo calcolare un valore massimo tra i numeri presenti nella prima colonna. Questi numeri presenti nella prima colonna saranno ovviamente sparsi nella matrice, nella, nella lista di liste come primo elemento di ciascuna lista secondaria. E vabbè, andiamo a prendere vediamo è più grande. Quindi andiamo a calcolare il massimo di una serie di valori che conosciamo, quindi calcoliamo il valore, questo è un po' quello che abbiamo fatto negli ultimi minuti della scorsa lezione, valore massimo, prendiamo un valore sicuramente non valido, minore dei valori che stiamo considerando e andiamo a questo punto a Uh, iterare su tutte le nazioni range di uh, length di medaglie e vediamo se questa nazione iesima ha preso più medaglie del valore massimo che ho visto finora quindi if medaglie della nazione iesima d'oro 0 mi serve per prendere il primo elemento se fosse maggiore del valore massimo che ho incontrato finora allora aggiorno il valore massimo a questo valore qui. E alla fine potrò dire eh, il massimo degli oro, delle medag le medaglie, ma, max medaglie d'oro due punti valore massimo. In questo caso mi dirà che il numero massimo di medaglie d'oro è 3. Io però temo no, è giusto perché è il numero più grande che trovo sulla colonna 0. Qui ho dovuto andarmi a estrarre i valori che mi servivano nelle posizioni giuste della matrice candendo le righe con un ciclo fuori e prendendo la singola colonna. Non mi sta dicendo qual è la nazione che ha queste tre medaglie. Come posso fare a restare la nazione? Beh, dovrò ricordarmi non solo il valore massimo, anche, ma anche la posizione in cui ho trovato questo valore massimo. Perché quando io faccio, eseguo questa istruzione vuol dire che ho trovato un valore che è migliore del precedente. Allora, oltre a ricordarmi qual è questo valore, conviene che mi ricordi anche dove l'ho trovato. Ad esempio La posizione in cui si trova questo massimo. Che sarà uguale a I, all'indice in cui ho trovato quel valore. E quindi qua potrò aggiungere per la nazione Postmax. Vabbè, in realtà non Postmax, che è l'indice della nazione, ma voglio mettere il nome di questa nazione. Quindi lo userò come indice nazioni di questo. Quindi massimo medaglie d'oro, 3 per la nazione Russia, che guarda caso è giusto. Quindi cosa ho fatto qua? Mentre calcolavo il massimo, mi sono tenuto traccia della posizione in cui questo massimo è stato trovato, questa posizione cos'è? Non è altro che l'indice della cella in cui ho trovato il valore 3. Quindi è un indice dentro la lista medaglie e se guardate io questo indice lo sto usando come indice dentro la lista nazioni, sfruttando questo parallelismo tra le due liste di cui stiamo parlando. Okay. e se io volessi modificare questo chiedendo quale nazione ha il numero massimo di medaglie totali eh, il numero massimo di medaglie totali vorrà dire che dovrò prima di tutto calcolare il numero di medaglie totali e poi fare il massimo di questo allora avrò un blocco esattamente uguale a questo, dove ciò che cambia è solamente questa parte qui. Cioè ho un meccanismo uguale in cui vado a prendere nazione per volta e di ciascuna calcolo il massimo di un valore specifico della nazione, questa volta non è più il numero di medaglie d'oro ma il numero totale di medaglie. posso calcolare semplicemente facendo la somma delle medaglie di quella nazione sia qua che qua ovviamente cosa fa questa istruzione? medaglie è la lista di liste medaglie di selezione una riga e quindi a sua volta è la lista delle tre medaglie di quella nazione ma è una lista di numeri faccio sum e mi fa la somma dei numeri che sono lì dentro. Quindi sono stato fortunato perché in questo caso avevo già una funzione che mi permetteva di fare la somma che mi serviva. Il resto del ragionamento è lo stesso. Quindi il massimo medaglie totali, chi ce l'avrà? Sempre la Russia, in questo caso, perché sono 5, 3, più 1, più 1, ed è giusto. Ma proviamo solo a modificare un dato per vedere, mettiamo un 6 qua. Ok, se modifico un dato effettivamente mi calcola un valore diverso. Okay. No, L'ho fatto perché visto che mi ha dato due volte il stesso risultato, mi è venuto un po' il dubbio, il sospetto, dico ma magari non ho, non ho modificato le variabili, sta usando ancora i valori vecchi, no, no, li sta ricalcolando correttamente, semplicemente la risposta è uguale. Eh, possiamo scrivere questa cosa, o calcolare queste uh, operazioni in un modo, un modo un pochino più compatto? ad esempio tutto questo ciclo for mi calcola un max okay? noi abbiamo una funzione max che data una lista mi dice qual è il valore massimo ma eh, noi non abbiamo una lista né che contenga le medaglie d'oro né una lista che contenga le medaglie totali perché questi valori li abbiamo ma non sono tutti in una lista, sono in varie posizioni diverse di liste diverse Quanto sarebbe difficile costruire una lista che contenga solo le medaglie d'oro? Facile, basta che noi iteriamo sulla matrice medaglie e andiamo a fare append ogni volta del valore zero, ma a questo punto avremmo di nuovo 3-4 righe di codice, non cambierebbe nulla. Però lo potremmo fare, abbiamo incontrato... La volta scorsa le comprehension e questo è un tipico eh, caso in cui è facile calcolare questa lista che contiene le medaglie d'oro semplicemente con una comprehension. No? Costruiamo una lista che contiene dei valori presi da dall'elaborazione di un'altra lista. Eh, allora, qual è la lista da cui prendiamo? Ovviamente dalla medaglie. prendiamo, medaglia è una lista, quella grande, non la lista di liste, prendiamo una dei suoi elementi, uno per volta, quindi eh, med in medaglie, med è una variabile di comodo, una variabile interna, che assumerà il valore medaglie di 0, medaglie di 1, medaglie di 2, medaglie di 3, quindi ogni volta med assume una riga, med è una lista di tre elementi, che sono le liste della tabella precedente. E di questa lista di tre elementi, qual è il valore che io devo usare per costruirmi la mia lista di ori? È il primo, di zero. Cioè, cosa sto costruendo? Sto costruendo questa lista che in un'unica lista contiene i dati di quella prima colonna che in realtà erano sparsi in tante liste diverse. Li costruisco facendo un'elaborazione di ciò che c'era nella tabella medaglia. A questo punto una volta che ho questa lista posso calcolare max. Il max di questa lista sarà... Tre, ma a questo punto è una lista di interi. La posizione del max un po' meno. Perché non me la dà la funzione max? Però quello che potrei dire qua è che il valore del massimo lo posso ottenere semplicemente. Maxi, medaglie oro e la posizione del massimo la posso usare, la posso ottenere facendo una ricerca all'interno della lista, no? Medaglie oro, punto index del valore massimo. Quindi posso stampare esattamente la stessa cosa, identico, ovviamente mi tira fuori gli stessi valori, calcolando i lavorando se vogliamo a un livello di astrazione leggermente superiore cioè non mi vado a fare i confronti tra i singoli valori o estrarre i singoli valori ma prendo una lista, la trasformo in un'altra lista, calcolo un massimo, faccio una ricerca dentro una lista cioè usiamo delle operazioni di livello superiore che non il singolo dato operazioni che lavorino sull'intera lista e se dobbiamo fare cose semplici non è che ci guadagniamo tanto però per fare cose più complesse è più facile pensare trovo la posizione del massimo piuttosto che non faccio un ciclo for che potrei sbagliare o, o due variabili di comodo in più. E la stessa cosa la potrei fare anche sulla parte del massimo, perché a questo punto nessuno mi vieta di costruirmi una lista che sia la medaglia totali calcolata semplicemente come somma dei valori del, dell'array di tre elementi e quindi posso stampare esattamente la stessa cosa, un altro modo di calcolare la stessa cosa. Qui anche qua in una comprehension mi sono costruito la lista che mi serviva. Questo qua io gli ho dato un nome, medaglie totali, medaglie oro, ma molte volte si poteva evidentemente scrivere max tra parentesi comprehension che mi crea la lista di cui voglio calcolare il max molte volte no? è più comodo andarsi a selezionare i dati che mi servono metterli in una lista temporanea fare l'elaborazione che mi serve e poi senza necessariamente avere una variabile intermedia che qua ovviamente ci fa comodo per due motivi uno perché stiamo imparando passo passo e l'altro perché in realtà questa variabile la stiamo usando due volte non una volta sola quindi sarebbe stupido creare due volte la stessa comprehension la creo una volta e mi salvo il valore nella variabile. Quindi giochiamo un pochino con queste liste, dobbiamo eh, imparare un po' a vedere le operazioni che riusciamo a fare. Um, una domanda più difficile è. Qual è, è eh, la medaglia più vinta? Cioè in totale ho dato più medaglie d'oro, più medaglie d'argento o più medaglie di bronzo? In totale. E questo mi dice che in qualche modo dovrò, dovrò trovare un modo facile di calcolare il numero totale di medaglie d'oro. E cos'è il numero totale di medaglie d'oro se non la somma di una lista che contiene i numeri di medaglie d'oro? che è quella di prima, l'avevamo calcolata come comprehension, adesso magari la scrivo sotto, med di 0, or med in medaglie. E il totale delle medaglie argento, med di 1, e il totale delle medaglie di bronzo, sarà me di zero 2 scusate cosa sono questi tot? Sono degli interi, sono dei semplici numeri, perché sono la somma, sum, sum, sum dei valori di una lista. Scusate, ho dimenticato le parentesi quadre. In realtà senza parentesi quadri lui mi crea una comprensione di tipo tupla e non cambia niente il risultato, però per coerenza usiamo le liste. Quindi, cosa ho fatto? Ho fatto la somma dei valori di una lista. Quale lista? Una lista che mi sono creato al volo sul momento mettendoci dentro i dati che mi servono. Andando ad estrarre, iterando sulla matrice più grande e estraendo il dato che mi serve da ogni riga. E poi posso dire, posso vedere anche quanti sono, cioè le totali eh, erogate, medaglie totali sono, sono totale oro, totale argento, totale bronzo e vediamo se abbiamo calcolato i totali decentemente, 5, 5, 5. Cosa dice lui, 1 più 3 più 1, 3 più 1 più 1, 1 più 1 più 1 più 1 più 1, fa sempre 5, come al solito io sono sospettoso, ci metto un valore diverso qua e vediamo se cambiano, 5, 5 11, sì ok. Direi che non ho rischiato di, sai, perché magari uno ha scritto tre volte totale oro, totale oro, totale oro e... Oppure si hai dimenticato di fare 0, 1, 2 e ti vengono dei numeri quando vengono i numeri uguali c'è sempre un po' di sospetto che hai dimenticato qualcosa. Ok. Um. Dimmi. Eh... Allora, eh, sì, infatti stavo giusto pensando a come porre questa domanda, che tu mi dici, ciò che manca è la classifica. Cioè io ti so dire chi ha vinto la prima medaglia, chi ha vinto più medaglie d'oro, oppure chi ha vinto più medaglie in tutto. E il secondo, e il terzo, e il quarto? Allora io ho due modi di farlo. Un modo è cercare di andare avanti così, nel senso che io qua eh, facciamo la classifica per il numero di massimo di medaglie d'oro, ok? O totali, cosa volete, è uguale, Tanto bisogna mettere, metti zero o, o la somma, quindi. Facciamo le to medaglie totali, ok? Poi lui voleva fare il fine, dice, a parità di medaglie totali andiamo a vedere le medaglie d'oro. Eh, cominciamo a fare il facile, poi facciamo il... Allora, quindi, stampiamo la classifica... Il medagliero, no? In base al numero totale di medaglie. Eh, allora, la prima cosa che mi viene in mente è se il dato che mi serve sulla base del quale costruire la classifica, effettivamente il numero totale di medaglie, fammi costruire una lista che contenga quel dato lì e basta, e nient'altro. No? Ce l'abbiamo già, medaglie totali. Che lo sto ricopiando, in realtà ce l'avrei già da sopra, ma così almeno abbiamo vicino al codice che ci serve. Medaglie totali, è fatta così, contiene, ah perché viene 9, ah 9, perché c'era quel 6 sopra che ho, avevo messo, non l'avevo ripristinato. Eh? Allora da qua vediamo che il numero massimo di medaglie sarà, il primo dovrà essere questo, il secondo dovrà essere questo, il terzo sarà il 2 e poi ci sono un po' di 1, diciamo pari merito. Che se io voglio posso mettere in ordine, no? Basta fare un sort di medaglie totali in ordine inverso, scusate non un sort, medaglie totali punto sort in ordine inverso, reverse quale true. E li ho i punteggi, ma non ho più le nazioni. Perché io so che la nazione che ha preso più punti, più medaglie, ha preso 5 medaglie, ma quale sia questa nazione, ho eh, rimescolato la lista medaglie totali, indipendentemente dalla lista dei nomi delle nazioni, quindi non sono più vettori, liste parallele in cui l'indice I, l'indice no? 0, 1, 2, 3, eh, rappresenta la stessa informazione. Medaglie totali di 0 rappresenta il numero di medaglie totali della nazione che ha preso più medaglie. Nazioni di 0 rappresenta il Canada. Quindi questa operazione di sort qua è un po' distruttiva. Allora, magari poi ci pensiamo, proviamo a farlo senza questo sort. Cosa posso fare se ho le medaglie totali? Ma l'abbiamo appena fatto, posso trovare qual è la nazione l'abbiamo appena fatto sopra. Così. Calcolo il valore massimo e vedo quale, quale nazione ha quel valore massimo. E quindi stampo il capolista. Questa sarà la nazione principale. Poi ripeto, poi cancello quella sia dalle nazioni, sia dalle medaglie e se ho cancellato quell'elemento rifarò il massimo tra quelli che restano. No? Poi lo stampo, poi cancello ciò che ho stampato e ogni volta ne trovo uno che è il massimo di quelli che rimangono, lo stampo e lo cancello. Quindi l'elenco delle medaglie ce l'ho, calcolo il loro massimo e posso stampare... Ovviamente una nazione, eh, nazioni di posizione del massimo eh, e poi ci stampo a fianco il valore massimo. No? Questo stampa il primo, Russia 5, dove ho usato il parallelismo tra le due... perché eh, ho usato POSMAX come indice dentro un'azione, ma POSMAX era un indice che avevo estratto dalla medaglia, e qui ho usato il fatto che gli indici vanno avanti di pari passo. Adesso dovrei, ripetere, dovrei cancellare questa, questo elemento in posizione, non so quale sia la posizione max perché non l'abbiamo mai stampata, ma quella russia sarà in posizione 0, 1, 2, 3, 4, 5 devo cancellare questa riga beh, non dalle medaglie ma dalla somma delle medaglie e anche dalle nazioni quindi io posso fare un'operazione che è di cancellazione eh, di... forse non l'avevo mai visto questo metodo questa istruzione delete ma ah, se no, beh, usiamo un metodo che conosciamo già, il POP medaglie totali, punto pop, dell'indice, posizione dove si trova il massimo. E anche da nazioni, pop, della stessa posizione, dove si trova il massimo. E allora se io ho tolto questi due elementi e ripeto l'operazione... Il calcolo del massimo mi troverò un massimo diverso perché lavora su delle medaglie totali da cui ho tolto un pezzo e mi troverà una posizione diversa in cui, che corrisponderà a uno stato diverso. Vediamo un attimo Russia 5 e Canada 3. Quindi basta che io ripeta questo codice più volte. Prova il massimo, trova la posizione, stampa la nazione, stampa il valore, poi cancellali e ripeti. Finché ci sono ancora nazioni da stampare. No, qui ho fatto copia e incolla due volte, ma in realtà ovviamente poi dopo che ho stampato la seconda dovrò stampare la terza, ripetendo sempre le stesse cose. Quindi vuol dire che questo blocco qua è candidato a essere dentro un bel ciclo while finché c'è roba dentro medaglie tot. E quindi questo qua non lo ripetiamo due volte a mano, ma ricordiamoci che scrivere while medaglie tot è la stessa cosa che scrivere while lunghezza di medaglie tot maggiore di 0, finché non è vuota. Allora io parto da una lista che contiene roba e ad ogni giro tolgo qualcosa. Quindi questa lista via via si accorcia e um, eh, prima o poi arriverà alla lista vuota, cioè non è un ciclo infinito questo, e mi stampa la classifica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sì, li ha stampati tutti. Okay. Dimmi. Sì, allora, quello che dici tu è nella stampa del massimo se ho dei pari, dei, dei pari merito, degli exequo mi trova solamente il primo sì, eh, questo per come l'abbiamo implementato abbiamo una sola posizione del massimo che è la posizione del primo che ho incontrato, sia calcolandolo col ciclo while sia calcolandolo invece con l'index se volessi stamparli tutti quelli a pari merito dovrei prima calcolarmi il valore del massimo e poi fare un ciclo for in cui mi chiedo tutti quelli che hanno quel massimo stampameli, oppure fare una piccola comprehension in cui mi dice quali sono quelli che hanno quel valore massimo? No? Eh, possiamo provare a farlo qua. Qual era quello che veniva pari di merito? Il totale, vero? Veniva di più. Perché per la nazione, posizione massimo, ma non è detto che ci sia solo quella nazione. Io potrei calcolare le nazioni che hanno il massimo del totale come tutte le nazioni for nazione in nazioni if eh, no, non mi piace devo fare ok devo prendere fatemelo fare sotto dove avevamo le medaglie totali devo trovarmi tutti gli indici tutte le nazioni il cui numero di medaglie totali è uguale al massimo. Quindi devo controllare se if medaglie uguale valore massimo. Questa è un po' l'idea. Quindi devo prendere dalla lista medaglie tot. quelle che hanno il valore uguale al massimo. Solo che così facendo mi dà un'informazione che non mi serve a nulla perché mi dà, se il massimo fosse 5, mi darà, e tre nazioni hanno 5, mi darà una lista che contiene 5, 5, 5. A me non interessa il valore dei massimi a pari merito, quello già lo so. A me interessa sapere le posizioni, o meglio ancora, i nomi delle nazioni. Ve lo faccio vedere. Allora, ciò che ho calcolato qua è questo. E non è 5 allora. perché medaglie tot allora non ha dei duplicati massimi. Mettiamoglieli, dai, facciamoglielo venire. 5 è il massimo, allora gli mettiamo ancora altre due, 2-2 due qua, gli mettiamo una, tre, un 5 e un 1-1 uno, un uno qua, dai, così abbiamo tre nazioni che, allora, il massimo totale sono 5 per la nazione Canada, perché in questo caso è la prima. Questo l'avevamo stampato prima, ma io le voglio vedere tutte, non solo il Canada, perché so che ce ne sono tre. Allora io ciò che ho provato a fare è di costruire una lista. Dove siamo? Massimi a pari merito. Eh, una lista che va a prendere le medaglie di chi ha di quegli stati che hanno esattamente il numero massimo di medaglie e ne ho trovati tre solo che in quella lista ho messo il valore che ovviamente è uguale a 5 che è uguale al valore massimo a me servirebbe di più mettere in questa lista l'indice non il valore allora proviamo a modificare un po' questa comprehension se io ci voglio mettere un indice quindi chiamiamola indice indici nazioni, massimo totale, ci devo mettere I, l'indice I dentro a questa lista. L'indice I di che cosa? Cos'è I? E beh, I dovrà in qualche modo eh, iterare sulla lunghezza su tutti gli indici delle medaglie totali. Quindi anziché avere una, un for che itera dentro la comprehension, ma sempre un for è, che itera sui valori della medaglia totale 5, 3, 2, 1, 0, avrò un, re, un, un comprehension che itera sugli indici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi prenderò quegli indici per cui medaglie tot di sia uguale al valore massimo. Quindi dico, senti, prendi range di land di medaglie da 0 a 7, prendi 0, vai a vedere se medaglie tot di 0 è uguale al massimo. Il Canada è il massimo? Se sì, mettimi nella comprehension 0, che è l'indice del Canada. Poi, indice 1, l'Italia? Medaglie totali di 1 è uguale al massimo? No. E allora vuol dire che questo elemento non me lo metterai nella comprehension. Quindi se io stampo questo, dovrei vedere sempre tre elementi, ma questa volta questi tre elementi non sono più il valore del massimo ripetuto tre volte, ma gli indici all'interno delle, posiz delle posizioni all'interno delle quali si trova quel valore lì. Poi a me serviva l'indice? No, a me serviva il nome. Vabbè, allora facciamo un altro piccolo, l'ultimo passettino, Modificando questa comprehension qua, prende i nomi. Ma se ho l'indice, prendere il nome ce l'ho. Basta andare a leggere dentro la lista nazioni in quella posizione lì. E quindi finalmente. Eh, print nomi, nazioni, max totale. Mi stamperà. Adesso questo è una stampa brutta come lista, ma per capire che, per vedere che l'ho calcolato. Ok? Qui l'ho scritto, allora, quelle prime erano prove chiaramente, l'unica istruzione che conta è questa, che è equivalente a dire facciamo un ciclo for e andiamo a confrontare ogni volta, per ogni valore di I, andiamo a confrontare medaglie totali di I col valore massimo, se è il valore è giusto stampo quella nazione. Potrei benissimo farlo con un for, anziché con una comprehension. Sto usando questa sintassi tanto per abituarci a usare anche queste, ma è la stessa cosa. Un po' contorta, per carità, perché io sto iterando non su una lista ma su un range che mi sono creato nella dimensione giusta perché mi servono degli indici che vado a pescare un pochino dentro la lista medaglie totali per fare il confronto e un pochino dentro la lista nazioni per calcolare il valore che mi serve. Vabbè, alla fine ho vinto io, no? Fatto scritto in modo tradizionale avrei scritto for i in range, length eh, medaglie totali. if medaglie totali di uguale al valore massimo print nazione di. La logica è esattamente la stessa. E magari anche i valori sono gli stessi. Okay. Quindi è chiaro che tutte le volte che si parla di un massimo, uno per istinto deve sempre chiedersi, ma se il massimo non è univoco, ti basta che ti dia il primo, o uno qualunque, o li vuoi tutti? È chiaro che il lavoro da fare è diverso ti basta il primo, io me l'ho cavata con un index finita lì. Se ti servono tutti, dovrò metterci un ciclo per, per estrarli questi, questi tutti. Questo ciclo lo posso mettere dentro una comprehension o dentro un ciclo for, ma alla fine lo devo fare. Non c'è santo. Quindi questi qua, come dicevamo, erano i passaggi intermedi che commentiamo per Ricordarci che l'unico passaggio utile è questo. Quello finale, insomma, però l'abbiamo costruito per gradi. Ok? Allora, mi era apparso invece che sulla parte di ordinamento ci fosse un'altra domanda da queste parti qui? C'era qualcuno? Forse tu? No? Ok, allora questa parte qui in cui vi ho detto abbiamo stampato la classifica, ehm, ci sembra funzionare, no? Adesso c'è qualcuno da mettere a posto perché noi stiamo distruggendo nazioni. Perché ad ogni interazione stiamo cancellando un elemento da nazioni. È vero che stiamo cancellando anche un elemento da medaglie totali, ma medaglie totali ce lo siamo appena calcolati qua. Quindi me lo, me lo calcolo, lo uso e alla fine per nazioni sarebbe meglio non toccarlo ecco poverino, visto che serve eh? dobbiamo lavorare su una copia infatti quindi possiamo chiamare un copia nazioni uguale list di nazioni e qua lavorare non su nazioni ma su copia nazioni in modo che la legislazione non... se ci, ser ci servirà ancora per fare altre parti del programma. Um, già che ci siamo, che affrontiamo questo argomento, Uh, riusciamo a semplificarci la vita rispetto a questo? Allora noi abbiamo, uh, vogliamo ordinare dei dati, ma i dati non sono singoli, non sono una lista di numeri o una lista di stringhe, sono messi insieme liste e stringhe. Sort però lavora solo su una lista, il metodo sort lavora su una lista sola. Cosa fa il metodo sort? Va a prendere gli elementi di quella lista e li confronta a due a due per poi rimetterli in ordine. Quindi il metodo sort se la mia lista contiene i numeri 3, 7 e 2, confronterà magari se 3 è maggiore di 7, si chiede è vero o falso. E sulla base di quello, col suo algoritmo interno di ordinamento, mi darà un certo risultato. Quindi il metodo sort funziona sulla base dell'operatore maggiore o minore. E fin qua. Cosa succede se io provassi a fare maggiore o minore tra due numeri? Lo sappiamo. Tra due stringhe? Lo sappiamo. Tra due liste? Lo posso fare. Cioè posso fare... La lista 1, 2 e chiedermi se è minore della lista 3, 4? Allora, lì non si arrabbia e mi dice true. Cioè, gli operatori di confronto, minore o uguale maggiore, funzionano anche sulle liste. E come funzionano? Da sinistra a destra. Confronto i primi due elementi. Se il primo elemento della prima lista è minore del primo elemento della seconda lista, allora considero la prima lista come minore della seconda. Infatti, se io anziché 3 avessi 0, mi direbbe che è falso perché Perché fa il, prima di tutto il confronto tra l'1 e lo 0. Se questo confronto è minore o è maggiore, mi dà il risultato vero o falso. Solo se i due numeri fossero uguali, quindi confrontarsi l'1. 1, 2 con 1, 4 mi dirà che è minore perché gli 1 sono uguali, ma allora a questo punto poiché i primi elementi sono uguali vado a vedere i secondi elementi. 1, 2 è maggiore di 1, 4, ma 1, 2 non è maggiore di 1, 1 ad esempio. E va bene. Quindi... Noi possiamo confrontare tra loro delle liste. Il confronto tra liste avviene elemento per elemento partendo da sinistra. Si confrontano i primi elementi, se sono diversi allora vincerà uno o vincerà l'altro. Se sono uguali, e solo se sono uguali, andremo a confrontare i secondi elementi. E così via fino alla fine delle liste. Se per caso una delle due liste finisce prima dell'altra, è minore, è considerata minore. Che è lo stesso identico algoritmo del confronto tra stringhe, vado a vedere le prime lettere, se le prime lettere sono uguali vado a vedere le due, e le seconde eccetera eccetera, perché alla fine sono tutti contenitori, l'algoritmo è quello. Eh. Perché ci interessa? Ma perché a questo punto se io prendo queste due liste e le metto in un'altra lista, Fatemela chiamare L no, perché si confonde con l'1, chiamo P, non so perché, ma è venuta una lettera. Se io faccio una lista che contiene due liste, no? una tabellina quadra, questa due quadrata, questa 2x2 quadrata, contiene 1, 2 e 1, 1. Io su questa lista posso fare sort. E se faccio sort, in questo caso mi mette la 1, 1 prima della 1, 2 mentre l'avevo inserita al contrario, perché? Ma perché 1-1, in base al criterio che abbiamo appena visto, è minore. Okay? Ma non è stato scemo che mi ha scambiato solo l'1 con l'1, cioè, ha scambiato l'intera lista. Una lista di liste, se sottoposta all'operazione di sort, scambia tra di loro gli elementi della lista. Se questi elementi della lista a loro volta sono liste, vabbè, Scambierà tra di loro le liste corrispondenti, non è che va a prendere singoli valori dentro queste liste, no, cambia direttamente le liste. Ma allora questo mi dà un'idea. Se io facessi una lista di liste, in cui le liste piccole sono fatte così, una coppia che contiene un numero, che è il valore sulla base del quale voglio fare il rendimento, e una stringa che è il nome dello stato che corrisponde a. Questi li so costruire, no? Ho la tabella nazioni, ho la tabella totale, medaglie totali, come si chiamava, costruisco coppie di questi elementi qua. E questi li metto in una tabella più grande, in una lista più grande, che li contiene tutti. E poi lo il sort di questa. E ho vinto. Ci siamo? È chiara l'idea? Non capisco se è un sì o no le faccio. Immaginiamo che, appunto, io costruisca questa lista qua non so se sono i numeri giusti ma... che chiamo punti ok? questa lista punti cos'è? è una tabella di in questo caso due righe e due colonne è una tabella un po' strana perché non contiene numeri contiene un po' numeri e un po' stringhe la prima colonna sono numeri la seconda colonna sono stringhe A questo punto se io applico il metodo sort a questa lista punti, come funzionerà il metodo sort? Riordinerà tutti gli elementi di questa lista punti, quindi riordinerà le varie righe, scambia tra di loro le righe ma il contenuto delle righe non cambia, sulla base di un criterio per cui il primo elemento dovrà essere minore o uguale al secondo. Guardate primo elemento di una riga dovrà essere minore o uguale del primo elemento della riga successiva. Poiché noi le vogliamo ordinare in ordine decrescente, facessimo punti, punto, sort, reverse, uguale true, vedete che me la modifica mettendo per primo la riga, ma la riga è fatta di numero e stringa, sono insieme, non li, siamo, non li, non li abbiamo più separati. Anziché avere due liste indipendenti che trattiamo in modo parallelo, abbiamo sposato i due valori in un'unica lista. E che quindi quando si spostano, si spostano insieme. Allora, la funzione sort userà prevalentemente il primo campo, la prima colonna e li mette in ordine. Ma poi a me non mi frega niente perché quello che mi interessa è stampare la seconda colonna. è chiaro che devo metterli così, col numero prima e la nazione dopo perché se scrivessi la nazione prima e il numero dopo il sort me li ordina sì, ma me li ordina in ordine alfabetico per nazione qui sta a me, a seconda di chi metto nella prima colonna, dire qual è il criterio principale di ordinamento e la seconda colonna sarà il criterio secondario di ordinamento quindi lui che voleva anche ordinare per medaglie d'oro posso mettere nella prima colonna il totale, nella seconda l'oro, nella terza l'argento, nella quarta il bronzo, nella quinta il nome e tutta questa logica a pari merito, se a parità di questo vado a vedere l'altro, viene gestito automaticamente dall'algoritmo di confronto di liste che mi dà Python e che è implementato dentro, che è usato dal metodo sort. In pratica cosa stai dicendo? Sto dicendo, oh, questo già funzionava, eh. Non vergogniamoci, l'abbiamo già fatto funzionare. Adesso abbiamo pensato un altro modo, di crearci una lista di punti e nazioni che sia una lista che vada a comprendere, delle, abbiamo detto, delle coppie di una nazione e, suo, e un, un punteggio e suo nome. Quindi dovremmo prendere qualcosa del tipo medaglie totali di 0, nazioni di 0 provo a scriverla così a mano e eh, poi la automatizziamo in un ciclo virgola, medaglia totale di 1 nazioni di 1 ho questa medaglia totale ricordiamoci che l'ho appena distrutto nel ciclo while e quindi me lo ricalcolo Medaglie totali di due, nazioni di due. Devo costruire una lista così. Una lista di liste, in cui la prima colonna di fatto è la chiave di ordinamento, la seconda è un valore che si porta appresso. Ovviamente non mi metto a scriverlo così a mano perché non so quante sono le nazioni in generale, metterò un piccolo ciclo for. Sarà un punti nazioni uguale vuoto. For i in range di length di nazioni. Punti e nazioni. Append di una lista che contiene medaglie tot di, virgola, tot, tot, virgola, eh, nazioni di, no? generalizzo questo esempio qua che ho cominciato a scrivere a mano in un ciclo for, e vediamo un attimo cosa mi dà, Così no. questo come è ordinato? è ordinato per indice compaiono per prime le nazioni e i punteggi che erano per primi nella mia tabella, la prima che ho stampato però una volta che ho questa fare un sort reverse uguale true, mi darà la stess gli stessi dati ma ordinati come vediamo in modo decrescente. In questo caso a parità di valore va a prendere l'ordine alfabetico delle nazioni, perché è la seconda colonna che si trova. e ovviamente anche questo piccolo ciclo for che abbiamo scritto prima per chi è amante delle comprehension si può anche scrivere come comprehension perché sto creando una nuova lista in cui ci metto dentro uguale eh. andate a vedere la slide sulle comprehension ti dice guarda tu prendi questo pezzo dal ciclo for questo pezzo da qua e hai fatto semplicemente lasciamo sottintesa l'inizializzazione, l'append e tutto il resto l'argomento dell'append diventa il primo pezzo della comprehension che in questo caso è una lista e il ciclo for lo ripeto qua tale quale quindi in realtà se commentassi questo troverai esattamente la stessa cosa ma è uguale eh scrivete quello che preferite cioè, addirittura anche medaglie tot di I potrebbe non servirmi basterebbe prendere sum di medaglie di in questo caso perché mi posso calcolare al volo il numero anziché prenderlo già da una vista fatta, ma sono dettagli. Okay. Quindi quando vogliamo fare operazioni, torniamo al nostro disegno, operazioni sulle righe, sono facili. Qual è il numero di medaglie totali? È semplicemente la somma di un elenco di righe. Qual è il numero totale di medaglie d'oro? Fare la somma sulle colonne vuol dire andare a prendere i singoli valori. Che posso prendere con un ciclo for o con una comprehension che mi dà quei valori e poi dopo ci faccio la somma. O il massimo o il minimo. fare un ordinamento è un pochino più complicato proprio perché devo tenere conto devo portarmi dietro il dato non è singolo ma è una combinazione di dati diversi quindi mi devo costruire un'opportuna struttura dati che contenga i dati così come mi servono e poi li si possa sottoporre all'ordinamento. No? altre cose che si possono eh, che possono capitare ad esempio qua quando parlavamo questa slide L'esercizio che abbiamo fatto in qualche modo riassume, noi ci siamo sbizzarreti di più, ma il problema di fare la somma di colonne o somma di righe. La no? somma di righe qui è stato fatto con una somma di nuovo a mano, accumulando i valori a mano, ma sappiamo che semplicemente basta fare un sum della lista che contiene i valori di riga. Eh, Un'altra cosa che ci si può trovare, e quando si deve fare questo invece, ci si eh, deprime abbastanza, in questo caso avevamo una tabella cui i cui valori vabbè, rappresentavano cose diverse, no? Ori rispetto a argenti, eccetera, eccetera. Però a volte le tabelle le usiamo per rappresentare dei dati realmente bidimensionali. Immaginate che una tabella contenga la mappa di quest'aula, righe, colonne, dei banchi, e ciascuna casella contenga o il, o il nome di, qualcuno di, di chi è seduto oppure che so, il valore none o il valore zero per indicare che non c'è nessuno, o la stringa vuota per indicare che non c'è nessuno su quel posto. Allora io potrei chiedermi quante e quali sono le persone che sono circondate da compagni. Cioè, che hanno un compagno sia a loro sinistra che a loro destra, che davanti che dietro, che eventualmente nelle due direzioni diagonali. O viceversa, quali sono le persone isolate, che non hanno nessuno intorno. Insomma, cioè, quando una tabella descrive di fatto una situazione bidimensionale spaziale, nel senso di spazio, l'occupazione dello spazio, ha senso chiederci, data una casella, quali sono le caselle vicine. E poi vedere, contarle, sommarle, confrontare una casella con quelle vicine. Allora, come faccio, data una casella, a trovare le caselle vicine? Beh, se ho l'indice, è facile, se ho la coppia di indici, riga, colonna, IJ, perdono, Riga i colonna j è facile perché l'elemento che sta alla mia sinistra avrà lo stesso indice di riga e l'indice di colonna decrementato di 1. L'elemento che sta alla mia destra avrà lo stesso indice di riga i e l'indice di colonna incrementato di 1. Quelli che stanno sopra e sotto invece avranno lo stesso indice di colonna ma indici di riga rispettivamente decrementati o incrementati di 1. Gli elementi che stanno sulle diagonali avranno modificati entrambi gli indici di riga e di colonne di un'unità in più o in meno a seconda della direzione in cui sto andando, meno meno, meno più, più più, più meno. Quindi Dato un elemento posso capire quali sono i suoi vicini, posso decidere se il concetto di vicini include solamente i quattro nelle direzioni cardinali, avanti, sinistra, destra, alto, basso, oppure se comprende invece otto vicini che sono nelle direzioni cardinali e nelle direzioni diagonali. Questo me lo devono dire, se dici tu hai dei vicini intorno, dici ma in che senso intorno? No? Contano le diagonali oppure no? E questo è da decidere. Quindi io posso avere quattro vicini oppure otto vicini per ogni casella. Con un'eccezione che sono le persone sedute, o meglio le caselle, che si trovano all'estremità della tabella. Lui che è in prima fila non ha una, una sedia davanti, per cui non posso chiedermi se qua davanti ha o non ha un vicino. Eh, lei che è seduta sul bordo sinistro, come da, da, da, da, guardo io non ha una persona ancora alla sua sinistra quindi in questo caso eh, lui ha 5 vicini potenziali, non 8 sinistra, destra, i 3 dietro ma non i 3 davanti lui che è seduto nel primo posto della prima riga ha 3 vicini potenziali anziché 8 mancano tutti quelli alla sua destra e tutti quelli davanti. Ok? E così via. Allora vuol dire che quando io dovessi contare quanti vicini hai o dirmi se, hai, se sei circondato dai vicini, io dovrò considerare solo le posizioni che esistono. E quindi è vero che il vicino di sinistra è i j-1, ma solo se j è maggiore di 0. Che se j è uguale a 0 non la devo considerare quella posizione. È vero che il vicino di destra sarà i j più 1, ma solo se j è minore della lunghezza meno 1, la lunghezza di che cosa? Del numero di colonne, perché se fosse già uguale al numero di colonne, fosse già uguale, non minore, del numero di colonne meno 1. Sommando 1 arriverei fuori dalla matrice. Quindi la parte noiosa non è tanto fare la somma o il confronto di questi otto elementi, è che ciascuno di questi sta davanti a un if che dice se questo elemento c'è, lo conto. E questa è un'operazione di confronto tra indici, che è molto noiosa da fare. Tra l'altro, se noi sconfiniamo a destra o in basso cioè se cerchiamo di accedere a una posizione della matrice il 15 è troppo grande ce ne accorgiamo subito perché python ci dà un errore e mi blocca il programma index out of range okay? ma se per caso sconfinassimo a sinistra o in alto e quindi usando come indice un valore meno 1 cioè con nella colonna 0 decremento di 1 vado alla colonna meno 1. Chiaramente la colonna meno 1 non esiste. Ma, dico io, purtroppo in Python gli indici negativi si possono usare per indicizzare una lista. Perché un indice negativo parte dal fondo. Meno 1, meno 2, meno 3, meno 1 è l'ultimo elemento. Quindi praticamente è come se andassi a prendere no? per prendere la persona alla sua eh, destra non c'è, ma in realtà sto prendendo lui. Che è l'ultimo della stessa riga che normalmente non è ciò che vogliamo. Allora, io preferirei, sono contento se Python mi dà un errore quando cerco di accedere a un elemento che non esiste. Se sforo a sinistra, purtroppo sto facendo un errore, perché sto prendendo un elemento che non c'entra nulla, non è sicuramente suo vicino a quello che è stato dall'altra parte dell'aula, ma non me ne accorgo perché non mi dà un errore. Quindi devo accorgermene io e non mi blocca, perché gli indici negativi si possono usare, ma hanno un significato che in questo momento non mi serve. Quindi il fatto di negativi in Python è un'arma a doppio taglio, nel senso che a volte può essere comoda, ma a volte può invece farti prendere il dato sbagliato. Questo problema purtroppo capita tutte le volte che uno deve lavorare, che ne so, fare degli esercizi su una scacchiera, no? dei giochi di scacchi, dama, eccetera, eccetera, tutte le volte che devo lavorare, che ne so, con una mappa di temperature, una mappa di altezze, eccetera, eccetera. E adesso ve lo, ve lo, ve lo accenno no, come, come problema poi diciamo, nella settimana prossima ci saranno già degli esercizi dove si lavora su questo e vedremo poi qualche esempio in più nella settimana prossima ecco l'ultima cosa che voglio dirvi prima dell'intervallo ma in realtà non aggiunge nulla è che tutto ciò che sapevamo sull'interazione tra tabelle e liste continua, scusate, tra funzioni e liste continua a valere tra funzioni e tabelle perché tabelle alla fine sono liste. Quindi mentre quando passavo una lista a una funzione abbiamo visto che si crea un alias, devo fare attenzione dentro la funzione posso modificarlo, non posso modificarlo non devo perdere l'alias eccetera la stesse cose identiche varrebbero se io passassi una tabella a una funzione anziché una lista eh, sulla lista quando una funzione riceve una lista potrebbe, anzi quasi sempre ha bisogno di sapere quanti elementi ha quella lista per fare i cicli, per fare stampe eccetera, e in quel caso è facile perché basta calcolare la length della lista e ti dice quanti elementi ci sono nel caso in cui io passi una tabella a una, lista, a una funzione la funzione cosa avrà bisogno di sapere avrà bisogno di sapere il numero di righe e il numero di colonne allora questa slide ci dice, sì, è facile, perché il numero di righe altro non è che la lunghezza della lista, ricordiamoci, lista di liste, 8 erano le nazioni, la lunghezza della lista di era 8, mentre il numero di colonne come lo posso scoprire? Beh, basta che io vada a prendere una, una qualunque riga, ad esempio la prima, e vado a vedere quanto è lunga quella riga. Se chi ha costruito questa tabella non ha fatto cose strane in cui, cui le righe abbiano abbia lunghezze diverse ma abbiano tutte la stessa lunghezza, il numero di righe è la lunghezza della tabella e il numero di colonne è la lunghezza, cioè il numero di elementi presenti nella prima riga della tabella stessa. Quindi il numero di righe e il numero di colonne si possono dedurre facilmente dalla lista che mi hanno passato come parametro. E non è necessario, come si farebbe in altri linguaggi, invece passare la tabella, virgola numero di righe, virgola numero di colonne. In Python non serve perché basta andare a interrogare la tabella stessa che lo sa quanto è grossa. No? E con len ci dice esattamente quanto è grande. E quindi poi dentro possiamo, se vogliamo iterare sui vari elementi, useremo dei costrutti di questo genere. Per tutte le righe che vanno da zero alla lunghezza della tabella e le colonne la 0 al numero di colonne, quindi la lunghezza di values di 0, cioè la prima riga. Quindi quando troverete, o scriveremo delle funzioni no, che, che lavorano su delle liste, su delle liste di liste, quindi su delle tabelle, sarà molto spesso una cosa di questo genere. Qua lo leggiamo come un numero di righe, questo barra 0 lo leggiamo come un numero di colonne perché è il numero di elementi della prima riga. È un, un, uno schema che si ripete abbastanza frequentemente. E come vedete la funzione riceve solo la tabella e non, ha, non riceve dei parametri ulteriori che gli dicano numero di righe e numero di colonne. Poi questo return è allineato male, quindi devo correggere la slide, perché messo qua mi ha un errore di sintassi. Ok? Allora, io qua mi fermerei perché è giunto il momento dell'intervallo del e del cambio di argomento. E ci vediamo tra un quarto d'ora.